Ho deciso di fare un video senza parlare troppo Perché ormai Abbiamo quasi perso le speranze Abbiamo perso le speranze Niente da fare Questi ci uccidono Vabbè no, non ce la faccio, devo parlare. Milioni di litri di acqua, sversati, infetti, che andranno a Castellammare di Stabia a Torre Annunziata, si stanno adesso riversando nel torrente Solofrana, con una puzza incredibile di conciario.